buongiorno comunità bentornati nell'ultimo episodio della prima stagione di nel contesto che vorrei per questo ultimo appuntamento abbiamo deciso di regalarvi un ultimo deathmatch per questo ultimo massacro vi lasceremo qui sotto due commenti in evidenza con scritto contesto di jack e contesto di Gianca. e mi raccomando votate per determinare il vincitore finale della prima stagione di nel contesto che vorrei dal prossimo episodio ci saranno due nuovi protagonisti e tutto ricomincerà da capo quindi mi raccomando riempiteci di contesti perché quelli che ci avete già mandato io purtroppo li ho già letti e quindi ce ne servono di nuovi a voi stavolta per primo vedremo il campione il più potente di tutti i narratori gianca il contesto di oggi ce lo manda. Ale, oh no. Oh no. un mondo di solo tenebre, avvolto nel buio più totale, dove le piante e gli animali sono adattati a vivere in un ambiente così estremo. Urca. Urca. Allora, uh... un ambiente di solo tenebre. Dato che noi abbiamo già fatto il mondo che si ghiaccia, il mondo sottoterra, salteremo tutto questo, questo discorso e faremo il mondo solo tenebre. E per fare questo mondo solo tenebre non necessariamente eh, lo facciamo freddo, facciamo, diamogli uno spin. Facciamo un mondo solo tenebre tropicale. Perché solo tenebre? Perché ci sono degli alberi altissimi, tipo giganteschi, che coprono tutto. E quindi tu sei sempre in questa, in questa penombra e ovviamente tutta, tutta la vita sotto questi alberi però tipo questi alberi devono essere altissimissimi una roba che tipo chilometri e allora tipo le cose non possono vivere così in alto perché non c'è l'ossigeno questo genere di alto no? Che, ti, che non ti rendi neanche conto che sono alberi tipo e quindi tutta la vita sotto tutta la vita sotto ehm, Strutturata in modo da, da poter sopravvivere in una zona così, così brutta ovviamente. Poi, come nelle foreste pluviali abbiamo, abbiamo vari strati, e quindi, man mano che si va più sopra. Le tenebre diminuiscono, ma non poi così tanto. Però diminuiscono magari tipo i movimenti. Quindi, tipo sotto abbiamo la gente che corre, eccetera, eccetera. A metà abbiamo delle situazioni un po' più di salto, tipo gli scoiattoli volanti, serpenti, eccetera, eccetera. Poi ancora più alto abbiamo la zona che si apre di più, ma rimane sempre tenebra. E quindi abbiamo tipo i pipistrelli, tipo. Allora, intanto tutte le, tu, tu, tutti i tipi di animali che si basano sulla vista non possono vivere in, come, come concezione di base perché tipo un falco non può fare quello che fa al buio, quindi o hanno tutti il sonar, quindi sono tutti mm, mammiferi e questo, questo cambia la situa, oppure hanno qualche tipo di vista notturna, a me piace l'idea uh, di capire, a me piace l'idea che tipo sotto ci, ci, si, ci si basi un po' come tipo sotto sotto acqua, in cui ci sono gli animali che, fanno, che emettono luce, ma la luce la vediamo noi che siamo abituati alla luce, gli altri animali non la vedono. E quindi tipo solo l'animale che emette luce vede la luce, perché ha gli occhi strutturati in modo da poter vedere quella luce, e quindi la usa per farsi tipo un fanale, per vedere. E allora questo diventa tipo tutto un, un, un sistema del mondo che uh, è molto biologico, e molto poco tecnologico, e quindi finalmente possiamo ambientare la campagna che io ho sempre voluto fare, che è la, che è la campagna uh, Paleolitico. Una campagna in cui la gente non sa che cos'è la coltivazione Non sa che cos'è il metallo Non sa neanche che cos'è il bronzo Non sa che cos'è la moneta Vanno in giro e hanno queste asce di pietra E si colpiscono fortissimo nelle rotule Semplicemente tipo per prendere e non sanno che cos'è la nazione Non sanno che cos'è il territorio Loro vogliono l'acqua Quella è la loro pozza dell'acqua Facciamo tipo tutto La prima parte di Odissea nello spazio eh, Con le scimmie che si massacrano Così e abbiamo anche già i punti fondamentali, perché Odissea, Odissea nello spazio si basa sul uh, discorso del fatto che il monolite è lì, e quando qualcuno lo tocca, il monolite gli dà indietro il, uh, il brivido della conoscenza. Spoiler! Però vabbè, se non avete visto... Guardatevi i video su che cosa vuol dire il, mo il monolite, perché è bellissimo. E, um, e quindi... E quindi, se questo monolite non desse solo quello, ma desse anche tipo la magia, e allora noi abbiamo un mondo paleolitico, ok? Dove tutti vanno in giro in bande armate e devono difendere l'acqua, devono difendere le zone di caccia, incontrano gli altri uomini, non sanno che cos'è la vita sedentaria, tutti si muovono sempre, eccetera, e tutti si muovono sempre al buio, costantemente. I, um, però magari a questo punto Però Dark Vision è troppo, ba troppo basico Come situazione Qualcosa loro devono poter pur fare e allora il discorso è il monolite Il monolite gli dà la stessa abilità che hanno gli altri animali Cioè magari immaginati qual è Il devasto Di trovarti in un mondo costantemente buio Non vedere niente, essere abituato Al fatto che non vedi E poi qualcuno ti dice Ma guarda che gli altri mettono luce Tu sai che cos'è la luce perché ogni tanto la vedi e tu gli dici: Ma io non, io non vedo nessuna luce. E lui fa: ma perché la posso, È una luce che possono vedere solo loro. Tu cominci tipo a avere i tremori. E allora, a quel punto abbiamo il contesto della magia. Possiamo inserire la magia. E la magia. Toccare questo monolite. Dà accesso agli uomini paleolitici alla possibilità di vedere. Veramente. E allora quello sì: che diventa tipo. Tutto un contesto di dominio della terra, ho visto un video bellissimo che si chiama A Serious Critique of Minecraft, in cui si parla del fatto che Minecraft sia passato da un gioco survival a un gioco di dominio, ossia il punto fondamentale adesso è trovare i villaggi, prenderne il controllo eccetera eccetera, e poi connetterli fra di loro in modo che i villagers non muoiano. E costruire tutta una serie di strutture che ti permettono di automatizzare il farming e quello può essere il contesto il punto di frattura nel contesto è passare da una vita um, paleolitica cacciatori e raccoglitori uh, senza la luce a vivere una vita sedentaria e tutto quello che, che ne consegue perché intanto c'è cioè, quello che si blocca la gente lo guarda ma perché cioè, sei pazzo poi come fai a mangiare se ti fermi come dove trovi il cibo? Guarda che gli animali non è che ti vengono addosso, se devi andarteli a cercare, Mi fa no, fidati fidati che io ci vedo, ah, ok come se sapesse cosa voglia dire e questo uh, questa, questa situazione però è solo sotto cosa succede se sopra ci sono degli altri primati che vanno attraverso lo stesso um, processo però per loro la roba è diversa perché non si possono fermare per coltivare e quindi? E quindi cominciano tipo dei ride. Perché se loro sono in grado di vedere, è molto più probabile che loro possano scendere, e risalire, scendere, risalire, muoversi meglio, vedere con questa luce che possono emettere, no? Questo vuol dire uh, che noi abbiamo sia la situazione della tensione all'interno dello strato più basso, della divisione di due gruppi, chi rimane fermo e chi, e chi si muove, e quelli che rimangono fermi, che cominciano a strutturare le prime società, hanno un altro problema, e questo altro problema è che quelli sopra, che hanno strutturato lo stesso potere, adesso possono scendere sopra e poi risalire... Eh, possono scendere sotto e poi risalire sopra. Cosa che non potevano fare prima? Possono muoversi, no? Nel, nelle tre dimensioni. E quindi, e quindi ci possiamo giocare anche quel contatto iniziale, che è la, una delle robe belle del paleolitico, che è così fantasy, il fatto che gli esseri umani non sono una specie sola, ci sono un botto di primati dappertutto, e noi ci siamo... abbiamo visto... Ci sono cro cronache di esploratori fenici che arrivano in zone, vedono i gorilla e pensano che siano esseri umani. E li trattano come, li trattano come tribù di esseri umani selvaggi. E questa roba... E questi sono i fenici, non è, non è neanche il paleolitico, capisci? Quindi immaginati di essere in un mondo in cui ci sono i Neanderthal, ci sono eh, gli uomini, i Malayani, ma vivono tutti nello stesso punto. E tu sai che sono... Che siete, che siete creature diverse, ma non così tanto diverse. E quindi c'è tutta la questione del, dell'incrocio, di queste. dell'incontatto di queste società, che vengono poi accomunate dal lume che gli viene dato da questo, da questo monolite. E allora il problema è, il monolite cos'è? Da dove viene? Chi l'ha fatto? Il monolite, per essere monolitico, intanto è per forza una struttura... Mm, uh, uh, un artefatto, qualcuno lo deve aver fatto, da dove viene? E se non fosse tutto costantemente coperto, se il monolite, o meglio, se l'attivazione di certi monoliti oppure certi punti della terra fossero distrutti, quest questa volta gigantesca, gigantesca fosse distrutta, perché qualcuno spara dallo spazio qualcosa, che sono questi monoliti, e sopra, quanta luce c'è? Se c'è poca luce, è per questo che gli alberi devono diventare così grandi, per coprire tutto il resto e fare in modo di, di trarne beneficio. Inoltre, il fatto che non ci sia luce, ma ci sia caldo sotto, perché abbiamo detto che è un clima tropicale. Uh, è terribile. Perché è un mondo pieno, e soprattutto dato che ci sono così tanti mammiferi, è un mondo pieno, pieno di malattie. Ma tantissime ovunque, perché tutto è marcescente sotto. Però marciscono alla stessa velocità, anche se non c'è la luce? Eh? Secondo me no. Secondo me marciscono in modo diverso. E allora, tipo, come vogliamo inserire la, la magia necrotica? La magia, la magia oscura? Perché la prima cosa che io penso, no, quando devo pensare tipo a, um, ai mammut. Oppure al carbone, e che se qualcuno prende il mammut o prende il carbone e li mette nel mondo di Dungeons and Dragons, e tu gli dici, vabbè, ma questa roba che cos'è? E lui fa, eh, vabbè, ma sono piante morte, no, che si sono compattate. E lui fa, ah, quindi sei un negromante. Tu fai, no, io uso il carbone, e lui fa, no, stai usando i cadaveri delle cose per avere energia. Stop. Quella... È stato un piacere. A fare questo era difficile, maledetto Ale. Per l'ultima volta in questa prima stagione è un onore per me annunciare lo sfidante all'angolo sinistro, Jack! Il contesto di oggi ce lo manda ancora Ale. Un mondo di sole e tenebre avvolto nel buio più totale. Dove le piante e gli animali sono adattati a vivere in un ambiente così estremo. Un mondo completamente avvolto nell'oscurità. Allora, un mondo completamente avvolto nell'oscurità avrebbe... Allora, tanto per cominciare... sarebbe strano. Uh, secondo me piuttosto che dare l'adattamento uh, tipo il dark vision di D&D a, a tutte le creature che è veramente cioè è come dire annullare questa premessa uh, secondo me sarebbe molto più interessante uh, sviluppare un ecosistema che utilizzi principalmente gli altri sensi infiuto tatto non so gli altri sensi vabbè fa lo stesso fiuto tatto gusto eh, le cose eh, allora ma ci sarebbero gli esseri umani Se ci sarebbe esseri... allora ah, secondo me sarebbe molto interessante utilizzare la bioluminescenza però la bioluminescenza secondo me viene utilizzata solo funziona tipo di frangenza? No, non funziona così. Eh, allora, un attimo, focus! Giacomo, andiamo! Okay. Eh, allora, un mondo in cui tutto è avvolto nell'oscurità. Sarebbe pieno di schifo. Una roba terribile, piena di insetti eh, ovunque, che camminano dappertutto. Eh, al, secondo me secondo me, allora, se mancasse la luce completamente cioè, tipo, non avremmo scoperto saremmo indietro di secoli e secoli perché non avremmo scoperto tipo, tutto eh, perché eh, perché, boh, mancherebbe il sole eh, non riusciremmo a boh, a fare nulla però, però se ovviamo questo problema della eh, completa eh, oscurità. Ricoprendo il cielo di una tempesta perenne che lanci lampi eh, in, in giro, allora così avremmo, tanto per cominciare, un mondo che viene illuminato a sprazzi, a istanti, e, e avremmo comunque la possibilità. Di ottenere una serie di cose tipo il fuoco, eh, almeno mm, almeno in un istante. Proprio come si pensa che sia, o non so come mi hanno insegnato che si pensa che sia scoperto il fuoco, cioè un fulmine colpisce un albero e la gente fa: Boh, terribile! Questa roba è fortissima. Um, quindi, però, se succedesse una cosa del genere, ad esempio, noi presteremo molta più attenzione. A queste cose eh, nel senso che ehm, sarebbe molto più difficile ricrearlo il fuoco perché non vedi niente e quindi bisognerebbe ne, dal primo momento la gente as avrebbe aspettato av si sarebbe accorto che là c'è la luce e la luce è una bomba perché puoi fare un sacco di cose in più ehm, e allora eh, avrebbero aspettato che riaccadesse e sarebbero gettati di fuori Preso qualsiasi cosa, messo tutti i bastoncini sul, sul fuoco e riportato dentro. Preso, iniziato a scoprire come funzionano le braci, che dopo un po' si spegne, e eh, che poi però eh, rifarlo. E secondo me ci sarebbe una. una, una, una cultura del fuoco eh, molto, molto, molto, molto, molto più ampia. Eh, io lo farei simil primitivo, un contesto così che secondo me è, è molto più interessante eh, sarebbe una roba ehm, molto survival, mort molto mortale eh, con eh, predatori che si muovono eh, nell'ombra e squarciano eh, la gente e, e i nativi cioè i nativi e Uomini primitivi eh, che sono sempre stati squartati eh, perché sono bestie al macello, che non hanno i sensi eh, per sopravvivere. Um, questi, questi uomini primitivi che appena scoprono un modo iniziano a eh, costruire piano piano le loro cose. Questo se ci sono degli esseri umani che però boh, boh, potrebbero essere anche sviluppati diversamente, ma purtroppo non so nulla di, di, di come si sviluppano le cose e di come funziona l'evoluzione, quindi eh, lascerò perdere. Eh, però potremmo anche eh, pensare oh. pensare a uno sviluppo eh, umano completamente diverso, eh, perché non ci servono gli occhi, gli occhi non ci servono più, eh, quindi eh, non li useremmo eh, perché se è completa oscurità vuol dire che non vedi niente mai eh, tranne appunto quando ci sono questi eh, mega lampi che, abbiamo, che ho deciso di mettere adesso già mi pento ehm, questi mega lampi e... mamma che difficile questo contesto ehm, Però avremmo gli altri sensi più sviluppati, tendenzialmente. Io questa cosa che eh, se non ci vedi ti si sviluppano i sensi non ci credo, però è anche vero eh, che se sono millenni e millenni di, di evoluzione probabilmente sono sopravvissute le persone che hanno quei sensi più sviluppati e magari hanno passato il gene avanti. Ehm, quindi sarebbe molto divertente, potremmo avere tipo... Eh, i padiglioni auricolari molto più grandi eh, le narici molto più molto più larghe Dovremmo aver sviluppato quella dei sensi eh, diversi magari funzionerebbero tipo quelli dei cani che loro sentono le particelle mh, del, di odore e, e riescono a distinguere ehm, però sarebbe la vita sarebbe terribile in un mondo del genere Sarebbe terribile perché eh, tutto quello che c'è intorno a te non, non lo vedresti, eh, ti potrebbe massacrare da un momento all'altro. E, e secondo me vivremmo in, in cunicoli molto stretti, eh, molto piccoli, eh, cioè proprio giusto, giusto perché ci puoi, sei al coperto. Perché stare in un posto grande, in realtà, se non vedi niente, è peggio. Perché ci può entrare qualunque cosa e tu puoi non accorgertene. Invece se stai un, in, una, in un cunicolo grosso quanto te e ci metti un qualcosa davanti, sei al sicuro. A meno che qualcosa non arrivi dalla terra, ma tendenzialmente sei al sicuro. Se invece hai una casa con una, una grotta eh, gigante, eh, e poi entrano gli orsi e tu mm, non te ne accorgi. E non è piacevole se entrano gli orsi e non te ne accorgi. Ehm, ad ogni modo, secondo me, ci potrebbe essere... ci potrebbero essere delle... Eh, delle creature che hanno sviluppato anche loro diversamente, a parte gli occhi, eccetera, eccetera, ma potrebbero aver sviluppato anche appunto una bioluminescenza bio eh, nel pelo e quindi avremmo questi queste bestie x uh, lupi uh, bioluminescenti uh, che si aiutano nella caccia uh, e magari potrebbero fare tipo attivazione e attiv disattivazione sarebbe bellissimo sarebbero dei lupi a interruttore sarebbe fantastico io lo amerei tipo c'è un lupo che si aiuta un tot e poi quando arriva vicino alla preda si spegne e si avvicina piano piano quando è abbastanza vicino a vedere si avvicina piano piano e poi tipo l'ultima volta che lo vedi accendersi eh, sei morto eh, sarebbe tra l'altro divertentissimo eh, eh, cacciare questi lupi perché nel momento in cui loro sono bioluminescenti, comunque se gli dà un aiuto gli dà anche un difetto perché li puoi vedere e quindi se tu sei abbastanza furbo da fregare il lupo Forse lo riesci anche a massacrare, però nell'oscurità completa, cioè come fai a costruire le cose? Ale, perché? Chi lo fa? Cioè, ma, ma, no, non, non puoi costruire niente, eh, non puoi costruire nulla, eh, non, non, non, non, non c'è sviluppo, eh, le piante, eh, le piante... Oh. Se ci fossero delle creature però che fanno così, io tipo farei le lampade a lucciola. Eh, no, è troppo difficile! Ma come faccio a fare una roba del genere? Ma... Saluta, rispondo. È stato un piacere essere lo sfidante. Questa volta è stata durissima, sono stato massacrato, sono stato colto in contropiede. E Comunque volevo far notare che... Guardate quanto era agitato per questo scontro, guardate l'occhiai, l'occhiai, <ride> va bene. Eh, grazie, grazie a tutti quelli che hanno dato dei contesti e ci vediamo in futuro. Signori, come speravamo anche oggi è stato un gran bel bagno di sangue. Vi ringraziamo tantissimo per averci supportati in questa prima stagione e per i vostri contesti su Discord. Mi raccomando dateci sotto in questo episodio perché abbiamo bisogno di parecchi contesti per la nuova stagione. Detto questo non mi resta che salutarvi e alla prossima stagione.